1890. Il settimo cavalleggeri dell'esercito USA massacra 400 Sioux inermi. 1940. Londra. Bombardieri e Luftwaffe sganciano bombe incendiarie. 1998. Due capi Khmer rossi chiedono perdono per i loro delitti. Commenta il fatto del giorno Omar Monestier, direttore del Messaggero Veneto. Muore Rasputin un protagonista assoluto del declino della monarchia zarista.